Se parlo mentre uso un'arma il video finisce Ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'idem shop Scrivere codice creatore forte così come vedete a schermo Accettate Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi la sfida di oggi è se parlo mentre utilizzo un'arma il video finisce Ora ragazzi quindi se praticamente ho l'M4 in mano Io mentre sparo o comunque mentre se, semplicemente lo tengo equipaggiato, Non posso parlare Stesso discorso ragazzi per tutto quello che si può definire Un'arma in questo caso però pozzette per esempio non valgono vi ricordo ragazzi che io sto registrando questa sfida in live sul sito viola con i ragazzi che mi controllano quindi non posso barare se anche voi volete guardare video un'altra prima o volete giocare con me a Fortnite e tanti altri giochi ragazzi basta che andate in descrizione nella sezione live streaming andate sul link e iniziatemi a seguire sul mio canale del sito viola dato che quasi ogni sera siamo in live ok focused Ok, pozzette posso parlare Per ora sì, questo, questo, ottimo Questo lo sposto di qui Andiamo in quella casa, c'è gente, la vedo Dobbiamo avvicinarci velocemente, la kill me la posso prendere easy Meglio farlo finché sappiamo che non ha cure Bella mossa, mi è piaciuta, ma non è stata abbastanza Mi spiace per te, man Ok, non prendiamoci d'animo, primo coniglietto eliminato Tra l'altro, vecchia season, non ho sbaglio O c'era anche nelle ultimissime Non lo ricordo, è un evento di Pasqua sicuramente Però non ricordo a quando risale Sono felicioso di questo game, questo game mi ispira Non so perché, ma questo secondo me è il game in cui riusciamo a vincere la challenge Testa alta Pronti a qualunque evenienza. Che sicuramente incontreremo dei traiardoni Ok Ok, buono, buono, buono Fatemi ricad... Dicevo fatemi ricaricare Più che altro qua sono ancora le ceste non aperte Fatemi fare la pozza e poi ci buttiamo addosso i nemici eh. Calmi tutti calmi tutti Uno ha fatto la kill? Uno ha fatto la kill con la flare gun Sto tipo ha fatto la kill con la flare Serio? Si può fare anche kill? Strano, non pensavo si potesse fa fare così tanto danno. Panico pensavo di aver switchato un'arma. Ok, un'altra pozza grande, buono. Questa è sicuramente roba che dopo ci tornerà utilissima. Può fare anche 120 di danni la flare, serio? Cos? Ma sei serio? 40 cosa? 41 Poppa viola! Caricato in faccia. Ok. Va bene. Ok, ok, ok, ok, ok. Sono calmo, sono calmo, sono calmo, vi siete calmi, sono calmo, vi siete calmi, io sono calmo, vi siete calmi. Io mi faccio il giro, eh? Io mi faccio il giro, vedo se a capire al nemico e poi me ne vado. Forse c'è un nemico là. Sono <ride> Ragazzi il rampino non vale come arma Perché vabbè è un oggetto come diciamo, le pozze grandi Le pozze piccole si può parlare Briganti nella zona davanti Direi di evitarli per quanto possibile C'è gente là Era un bot Ciao ciao briganti ci si vede Ok, allora calmi tutti, cerchiamo di salire qua. Gente! Calmi tutti, posso parlare, sono nel panico. Mmm. Mm. Cavolo. Stanno le medie, ok? Perfetto Posso, cercavo queste va, va, Magna, magna gana. La mela al giorno Leva il tryharder di torno Boh, mi è venuta sul momento Orrenda però, capitemi Sono nel panico Magna, magna Brava, magna che buona la mela Magna A parte che sei il falò. Vabbè, sono stupido Se l'ha eliminato equipaggio del piccone comunque. No no no deve inseguire. L'altro, è l'altro, è arrivato l'altro. Ti faccio fightare. Vado a prendermi le cure. Stavo una giugna, l'avevo vista. Dove sono andati? Scusami, dove sono andati? Mm -hmm. sotto, sotto sotto sotto sotto stanno. C'è un po' di game in questo tryarding, <ride> lol. Decisamente. Mood della vita, c'è un po' di game in questo tryarding. Veramente un po' Un po' così. Grazie, Anton. Benvenuto tra guerrieri. Ma io non vorrei che fossero collaborazionisti. Perché stanno entrambi sotto, li sento. Stanno entrambi sotto. Non vorrei che mi facessero qualche brutto scherzetto e si mettessero a collaborare. Vediamo dove si chiude la safe. Vediamo. Facciamo così, dai. Sta pure la. la... Eh, me la vorrei andare a prendere quell'approvvigionamento, però. Ne posso fare a meno, sinceramente. Ne posso fare a meno. Grazie, Mirko Joe. Bella man. Benvenuto tra guerrieri. guerrieri. Eh, la safe, però, se si sposta di così poco. Oh, ma la safe, però, non si smuove di un millimetro. Questi saranno il tizio al piano poco sotto di me e un altro sotto ancora. E non si staranno muovendo. Io, però, le cure ce l'ho, cari. Io vado di oltranza, non mi interessa, devo portarlo a casa il game. Non devo fare kill. Non devo vincere in torneo. E anche se fosse un torneo, credo che giocherebbero così. Siamo seri, siamo seri. No, non pusharmi, ti prego. Proviamo, proviamo, va così. È uno skirmish, uno skirmish, va così. Tanto sarebbe finita così. GG, godo come un riccio, fratelli. Non posso parlare quando ho un'arma in mano, ragazzi, quindi non scherziamo. Ok, prima a terra Due a terra Dagli così, detesta, raga, detesta Cambiamo le armi Ok, per ora c'ho il piccone in mano Ok, raga, andiamo un attimo Cerchiamo delle ceste. Mm -hmm. Facciamo così, facciamo così Io qui posso parlare mm -hmm. Facciamo così, dai, mi sono levato La pozza piccola, gente Mamma mia che tragging Bello fresco sto tragging Mi è piaciuto Facciamoci un po' di materiali ragazzi per ora uh, Dato che posso parlare Intanto vi intrattengo anche per quanto possibile Ho visto già però della gente sulla zona Sulla fascia destra insomma Di, di Lazy Lake, rispetto alla mia prospettiva Quindi vorrei aggiungermici O aspettiamo che si danno le mazzate tra di loro Che tra l'altro io dovrei Cioè è meglio che sto in silenzio quando fai due, ragazzi Così mi concentro di più Primissima cosa e poi evito di perdere la sfida Sta uno là Il problema è che non credo di riuscire a colpirlo da qui però se non mi metto con lo scarro in mano Cioè con l'arma in mano non ho idea Vediamo un attimo a mi comincio a avvicinare Dai Stanno sotto due Due sono One dog Ho parlato Ho parlato con l'arma in mano Che stupido